Un saluto agli amici di Fabriano, del Fabcon, da cui sarò ospite dal 12 al 15 settembre per portare il terzo campaign event di Sky Dungeons e Mecha Dragons. Ruggite, perché i cuori d'acciaio non piangono mai.